Giustamente le opposizioni fanno il loro lavoro. Rimango un po' perpressa, sempre per, ci devono far passare per incompetenti o comunque, eh, non lo so, eh, vabbè, però è giusto che anche che sia così. Eh, basta che rimane chiaramente un bel eh, confronto politico. Allora, gli uffici è da tempo che stanno sull'argomento, è chiaro ci sono tante cose da fare. Io ricordo che eh, questa... Eh, la legge, allora, il decreto legge è stato convertito in legge con modificazioni, anche sull'articolo 119, ma non vanno ad incidere eh, l'articolo che ho letto, ed è stato pubblicato eh, il 18 luglio, è entrato in vigore il 19 luglio. Nella stessa legge sono previsti dei decreti attuativi e prevedo, prevedo, nella mia esperienza che ci saranno anche delle circolari che dovranno magari spiegare meglio alcuni articolati perché diciamo è complessa cioè è di facile chiaramente come dire di facile eh, così intuito eh, ciò che si vuole fare con quella legge ma è chiaro che poi l'applicazione siccome si parla di detrazioni fiscali e eh, non è insomma facile per tutti. Eh, doverle attuare è chiaro che bisogna eh, appunto io credo che ci saranno anche delle circolari attuative entrando nel merito dell'emendamento io non sto dicendo e mi dispiace pure che il consigliere Belonzi pensi questo e lo dica anche non sto dicendo che da oggi gli uffici stanno facendo le opportune verifiche le stanno facendo chiaramente muovendosi, ripeto, in un articolato non di facile interpretazione e se lo andate a leggere mi capirete benissimo. Quindi è chiaro che ci vuole del tempo, non è solo il Dipartimento Patrimonio, ma secondo me, eh, no, secondo me mi hanno già avvertito che eh, dovranno eh, comunque eh, mh, vedere le, le, le, gli esiti di questa loro verifica con la ragioneria, e comunque eh, votare l'atto eh, della eh, consigliera Grancio senza diciamo, l'emendamento che, voglio dire, le verifiche noi le abbiamo sempre specificate negli atti, sembrava, eh, non lo so, come eh, correre rispetto a quello che veramente si deve fare, cioè c'è una normativa nazionale in cui mh, si prevede che ci sono alcuni soggetti che possano applicarla, ci sono da fare delle verifiche, inseriamo noi delle verifiche con Assemblea Capitolina, ripeto, per dare una marcia in più agli uffici e quindi sostenerli o comunque ehm, dare un, un invito, una propulsione ai lavori. Dopodiché io ho lasciato, prevedo di lasciare il deliberato della consigliera Grancio perché giustamente laddove si possano appunto l'esito è favorevole della verifica è chiaro che bisogna andare di corsa anche se come la stessa consigliera Grancio ha scritto nel suo atto c'è tempo fino a luglio, al 31 dicembre 2021 ma è chiaro non dobbiamo arrivare così lunghi Dobbiamo fare insomma, tutto in tempo. Non vedo questa cosa sconvolgente di mettere noi proprio la verifica. Fermo restando e lo ripeto che sia chiaro eh, che gli uffici già stanno procedendo alle verifiche con i tempi e il, il smart work e tutto il resto, che eh, insomma in questo momento gli uffici si stanno barcamenando, lo vediamo pure noi con eh, il personale che ci segue, nelle commissioni, con tutte le difficoltà, comunque sono già in atto le verifiche. Quindi io spero che l'emendamento vuole andare solo a, a rendere più lineare l'iter, tutto qui, grazie.